ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vi racconto una storia. È una cosa che mi è successa. Eh, un, un giorno, un pomeriggio, stavo passeggiando, incontro un'amica e, e mi dice: Sai, ho ascoltato un CD, mi hanno detto che sei tu che canti e la tua voce è quella. Io annui ovviamente e dice: Ma no, no, complimenti, bravissimo! Non pensavo fossi tu, anche perché. A vederti così mi sembri una persona normale. Canta, canta, canta, canta, libertà. libertà. <fug> Ora, magari nei commenti qua mi spiegate come deve essere una persona che canta rispetto a una persona che non lo fa. Magari deve camminare più si deve atteggiare a modo... non lo so, comunque arriviamo al punto l'atteggiamento nel canto è una cosa davvero importante per quando si sale su un palco e spesso è un po' sottovalutato se ad esempio stiamo facendo un'audizione entrando sul palco come bisogna essere? vi do dei consigli se noi entriamo un po' troppo mesti, curvi magari con un andamento irregolare diamo subito l'idea di non essere una persona sicura e capace e quindi se magari è un programma televisivo perché io dovrei scegliere una persona che comunque ha quasi paura di voler entrare quindi questo è da evitare sicuramente al contrario se entriamo troppo spavaldi faccio vedere io io vi faccio troppo altezzosi, magari con il mento così, è un po' diciamo lo stesso, è un po' un errore anche quello, perché daremo eh, diciamo un'immagine troppo strafottente, non lo so a chi ci è di fronte, quindi io eviterei anche questo. Il mio consiglio è quello di essere spontanei, di avere una postura normale, dritta, di, di stare rilassati pur mantenendo una tonicità posturale che ci permetta di dare un'idea di essere a nostro agio e comunque sicuri di noi stessi